Ciao a tutti! Oggi prepareremo le lasagne, funghi e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono lasagne fresche, funghi misti surgelati, salsiccia senza budello, uno spicchio d'aglio, vino bianco, mozzarella tagliata a cubetti, parmigiano, olio evo, sale, pepe e besciamella bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano E lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo l'olio. spicchio d'aglio lo facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1 aggiungiamo la salsiccia ed azioniamo i bimbi per 3 minuti 120 gradi velocità 1 aggiungiamo il vino bianco lasciamo sfumare per 2 minuti 120 gradi velocità 1 Aggiungiamo adesso i funghi. Il pepe. Il sale. E azioniamo il Bimby per 10 minuti 100 gradi antiorario, velocità 1. Trasferiamo il composto in una ciotola e componiamo le lasagne. Mettiamo sul fondo la besciamella. E livelliamo. Posizioniamo le lasagne, mettiamo un altro strato di besciamella, uno strato di punghi e salsiccia. la mozzarella il parmigiano l'ostrado di lasagna nuovamente Continuare così fino a completare la lasagna. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La lasagna è pronta. Lasciamola intiepidire prima di servire. lasagne, funghi e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!